Benvenute! Allora, oggi sfogliamo insieme l'album numero 2 del libro Shea che valido fino al 7 marzo 2018. In questo album trovate tante offerte su tutti i prodotti per la cura del viso, le novità e soprattutto con 15 euro d'acquisto sia in omaggio la mini taglia della vostra crema viso preferita. Ci sono anche tanti set per la festa del papà e per la festa della donna, quindi direi di iniziare subito a sfogliare tutto il catalogo eccoci, allora come anticipato questo è un album bello pieno vediamo subito tutte le promozioni e le novità prima cosa, con 15 euro di acquisto della linea anti-etac preferito si ha in omaggio il siero, questo qua in mini taglia della linea che avete scelto quindi intanto ehm, vi faccio vedere la novità che comunque concorre ai 15 euro allora, questo è il super concentrato di compattezza giorno e notte Promette di avere un risultato con una pelle più compatta, un trattamento intenso, ha una formula senza coloranti, parabeni, olio minerale, ecco qui, e comunque ehm, c'è anche il set del trattamento a compattezza intenso, più il filo ammirato, occhi e labbra, più la pochetta 27,95. Ogni 15 euro si è in omaggio il siero, in questo caso il siero ultra rimpolpante, se no con 15 euro di acquisto tra i vari prodotti delle varie linee, ecco vedete ognuna ha il siero in omaggio c'è anche il set ovviamente compattezza che comprende a 26,95 trattamento riempolpante giorno il fidemirato occhi e labbra e la pochette oppure ride fermeté, sempre 15 euro con il suo siero in omaggio la serum vegetal, stessa cosa 15 euro c'è il piccolo siero in omaggio e, eccolo qua, ride Clat Stessa cosa, Elixir Jeunesse, stessa cosa, 15 euro. Se non mangio un maggio, piccolo siero. Riche Creme, stessa cosa. E eh, infatti, eccolo qua. Poi eh, anti Global, sempre ed è 15 euro il piccolo siero. Oppure c'è il set da 39,95 che comprende la pochette, il trattamento fondamentale giorno e la crema fondamentale occhi. 15 euro anche per i vari trattamenti, eccoli qua. Della, Pedale anti-esogabal, la maschera oppure la cura, correttore mirato anti-macchie o lo zero default. Altra promozione invece, sempre 15 euro. In questo caso, però, i trattamenti li potete scegliere voi tra quello della serum vegetale, ride clatte, ride oppure il ride lifting con il codice nero. 15 euro tra tutti i prodotti viso, tra tutti questi che vedete. E tranquillamente potete scegliere il vostro mini site del trattamento che volete voi. Quindi anche questi, le varie linee, eccole qua. Anche tra questi prodotti, quindi andando avanti sempre, perché... Esatto, ed è fino a pagina 112, quindi per tutto il catalogo 15 euro e in omaggio il mini siero, quello che preferite. Altra novità che vi mostro. Eccola qua, è il Fermetè 2 in 1, che è un latte corpo 2 in 1 idratante e rassodante con eh, il guanto esfoliante a 9,95 che è davvero molto comodo perché sfoglia la pelle eliminando le cellule morte. Si utilizza tranquillamente sotto la doccia una o due volte a settimana e poi eh, si può usare sia da solo che con un gommage, quindi davvero è fantastico. Tutti i prodotti sempre 15 euro al serie di omaggio. Vediamo ora la promozione perché abbiamo due matite color vegetale a 13,95 quindi tra tutti questi colori, eccoli, e sono davvero molto durevoli con matite quindi il primo codice nero, la seconda col codice rosso, tutte e due a 13,95 Vediamo ora le idee per la festa del papà in questo caso abbiamo il set sensitive da uomo, 19,95 e comprende la schiuma da barba, il balsamo dopo barba Trattamento idratante 3 in 1, salvietta viso e la trousse. Oppure eccola qua, il set freschet freschetta gel da barba balsamo dopo barba, trattamento idratante 3 in 1, salvietta viso e la trousse da uomo sempre 19,95. Altra promozione che vi mostro: eccola qua perché due bagno doccia a 6,95 Potete scegliere tranquillamente tra tutti quelli che ci sono, tutte le profumazioni. Il primo col codice nero. Il secondo col codice rosso, tra quelli da 400 ml, quindi davvero una buona promozione. E poi tutti quanti i prodotti concorrono sempre per 15 euro in omaggio il mini a scelta. Vediamo ora l'idea per la festa della donna che poi riprende nel colore giallo tutti i prodotti che sono più usati, quindi ad esempio le idee la crema a mano nutriente, oppure quella mani unghie 2 in 1, il gel detergente Purcal 1000, il latte corpo nutriente, tutto quello che ricorda il colore giallo, oppure le toilette vanille barbon o il bagno doccia fiori di cotone e mimosa, che credo che sia proprio perfetto per il periodo. Allora abbiamo sfogliato tutto l'album, e come sempre qui sotto nell'info box ci sono tutti i contatti per le informazioni e per gli ordini e c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente scaricarlo sui vostri dispositivi multimediali oggi video un po' diverso perché lo sto facendo dal telefono, comunque non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il Magica Naturale Mondo di Brochet